Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ci troviamo ai pieni di resinelli in Valsassina, eh, siamo circa a 1200 metri eh, e qua avrei dovuto fare un Cinematic Video con il DJI Avata, eh, questo ultimo drone è arrivato da casa da DJI, questo CineVoop. Quindi per provare appunto la qualità video del drone più i filtri frivole preferivo farlo eh, questo video in una località di montagna con una giornata bella come oggi per vedere appunto la resa della fotocamera. Ma purtroppo eh, c'è un po' di vento, non è un vento irresistibile che però eh, dà fastidio a un Cinewup perché comunque i Cinewup hanno caratteristiche a livello di potenza, a livello di struttura con i paraeliche e tutto che... Eh, non vanno per niente d'accordo con eh, il vento quindi eh, ho cercato di fare qualche ripresa ma poi ho rinunciato perché c'erano dei problemi ovviamente di stabilità del drone e quindi non c'era senso di rischiare più di tanto quindi allora ho fatto riatterrare il drone e sono entrato nel bosco perché comunque essendo in montagna ci sono i boschi quindi sono entrato nel bosco e eh, ho fatto un po di slalom tra le piante eh, per vedere appunto le sue caratteristiche che mi piace comunque sempre usare il cinevup in situazioni abbastanza particolari che sono forse il suo punto bello eh, l'utilizzo in situazioni particolari però eh, ovviamente a livello di cinematic video dopo un po' è tutto uguale all'interno di un bosco quindi cosa succede che vedrete una parte di cinematic video eh, dove volerò appunto a livello panoramico per quel poco che sono riuscito a fare a livello di riprese poi vedrete insieme un po' di immagini fatte nel bosco ma alla fine ho deciso di eh, spostarmi e cambiare totalmente location quindi scenderemo dalla montagna non saremo più a 1200 metri quindi saremo intorno ai 500 600 metri d'altezza eh, perché voglio comunque eh, portare a casa delle altre riprese fatte con il drone e con i filtri Freewell. Eh, questa location è una location molto particolare dove stiamo andando adesso lasciando appunto eh, i piani dei Resinelli per andare in quest'altra località che non vi dico adesso eh, ma che vedrete poi eh, tra poco più avanti nel video quando ci arriverò dopo che vi siete visti le clip qua eh, in montagna. Eh, quindi arriveremo in quest'altra location dove vedrete delle altre clip vi dico solo che è sicuramente eh, un posto molto particolare e che attira un sacco di piloti di droni appunto per la sua particolarità. Quindi Detto tutto questo, se il video dovesse piacervi ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, vi invito a seguirmi su Instagram dove porto tantissime cose e tantissimi contenuti anche lì, sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerta per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube che non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità, ma adesso mettetevi comodi, risoluzione di YouTube al massimo e gustatevi, questo video. Cinematic Video triplo, chiamiamolo così, con il DJI Avata e i filtri della Freewell che trovate qua sotto in descrizione. Buon volo! cercherò di entrare anche in quello che erano appunto le, le strutture gli edifici eh, in quel caso però non volerò in acro perché non so com'è dentro quindi preferisco volare in normal dove posso eh, sicuramente fermarmi pensare cosa sta succedendo perché non so dentro come sia quindi per non rischiare eh, all'interno volerò in normal mentre per i voli esterni allora si potrà volare anche in acro ma il bello di questo drone è la possibilità di passare da uno all'altro senza nessun problema quindi detto tutto questo adesso iniziamo questa terza Parte che il video qua con DJI Avata al paese abbandonato con Sonic. Pronti al volo, ragazzi? Partiamo!